che tante volte assomigliava al suo modo di vivere, di pensare, di agire a Gesù, e alla tematica apocalittica, che è aliena a Geremia, ma può contenere dei messaggi anche per noi, se vanno ovviamente contestualizzati e visti. Se vi, se vi interesserà il nostro video potete tranquillamente, se non l'avete fatto ancora, iscrivervi al canale, che per noi è importante, perché dà molta più forza e più visibilità, se lo ritenete sempre opportuno e attivare la campanella qui sotto quella che vibra perché sarete aggiornati sulle, tutti i giorni sulle nostre, sui nostri video e il nostro cammino. Poi potete scegliere nelle playlist quello che vi interessa di più. Oggi eh, volevo fermare eh, la nostra attenzione e polarizzarla sul capitolo 20, un capitolo che noi conosciamo tutti, io e voi perché siete amanti, conoscitori delle scritture, tante volte ci siamo identificati noi con Geremia, signore tu mi hai seduto e mi sono lasciato sedurre volevo tacere ma non posso perché è un fuoco dentro di me, non posso tacere calcolando che c'è l'anomalia che normalmente il fuoco non è mai dentro le ossa del profeta, viene sempre annunciato fuor, fuori il fuoco, no? dal fuoco purificatore al fuoco della genna il fuoco della parola, il fuoco della luce di Dio, il fuoco di Pentecoste, il fuoco dell'Arsinai, insomma, il fuoco è sempre questa valenza. No? Qui invece il profeta lo inserisce all'interno del proprio essere, dice questo fuoco è dentro di me, non posso tacere. Questa è una dimensione che anche voi, come me, specialmente negli ultimi anni, no? in quanto cristiani, in quanto unti dal Signore, come tutti siamo unti, no? usciti dalle vasche battesimali, eh, condividendo chiaramente il ministero sacerdotale regale ma anche profetico, come Creature del Nuovo Testamento, nel, nel Nuovo Testamento e del Nuovo Testamento, ecco che tante volte noi ci siamo ritrovati nei panni di Geremia. E una delle caratteristiche tipiche di Geremia è quello di avere quello che il grande già citatissimo eh, Eschel diceva, il grande Rav diceva, eh, la dimensione del pathos, questa eh, Simpatosio, questa simpatia del profeta all'interno del suo popolo, amandolo al punto da essere la voce più vera, se non la vera voce di Dio che accompagna lo sdegno, proprio perché ama il suo popolo, soffre nel vederlo ridotto così. E allora una delle caratteristiche di tutti i profeti, ma in Geremia particolare, tant'è che l'unico profeta che non si sposa per dedicare tutta la sua vita al Signore, patendo pene indicibili fino alla morte, diventa veramente l'anima critica del, del, del popolo di Israele, soprattutto della Giudea e soprattutto della città di, di Gerusalemme. E allora l'episodio, il versetto che vediamo oggi è un po' paradigmatico perché raccoglie questa doppia valenza, essere considerato, <coughs> scusate, un collaborazionista degli invasori, visti come dei demoni, i babilonesi, Nabucodonosor non era proprio il massimo della simpatia, no? storicamente, vi ricordate, no? fin dalle nostre rinuncescenze eh, nelle scuole elementari, Nabucodonosor che eh, non era il massimo della simpatia però viene usato da Dio per punire i peccati del proprio popolo Geremia lo sa, lo avverte, ha quella sensibilità un po' come avete voi in questi anni avvertite no? nell'aria che c'è qualcosa che tocca P poi, poi Geremia poteva avere anche dei sensi di colpa infatti questo eh, mi hai seduto mi sono lasciato sedurre che è un verbo che si usa normalmente per situazioni diciamo molto profane e lui invece le sdogana le mette proprio a livello di rapporto intimo con Dio, ebbene, ci, ci mette molto in sintonia con, con eh, Geremia. Possibile che siamo solo noi a vederla al contrario? Ecco, questa, questa cosa voi l'avete vissuta, vissuta, la stiamo vivendo, voi chiamate il Signore. E allora ecco che immediatamente in un versetto che sembrerebbe, nella giusta, giustissima, perfetta traduzione, che voi avete, ma possibilità di leggerla anche diversamente, Gesù dice come scritto e come leggi, basta leggerla tagliando la, la, la frase, mettendo delle pause o non usando, non usando le vocali messe dalla da, da, scuola masoretica, rimanendo sempre legati rigidamente al testo, perché è proprio in Geremia che dice che chi cambia la parola di Dio chi perverte la parola di Dio, chi toglie o mette le consonanti diverse, qui il Ticun Suferim, in quelle 18 interpolazioni dovrebbero eh, farsi qualche domanda, ebbene c'è un versetto che pur documentando il buio totale di Geremia, ebbene eh invece ce lo, ci fa capire che quel buio totale, quei ceppi, quella prigione, quella caverna, solo per aver detto quello che Dio voleva, che dicesse a un suo parente, perché Pascur è un coin come lui, un sacerdote come lui, immediatamente lì c'è Dio che lo porta nei piani altissimi, nei piani altissimi della propria, eh, potremmo dire abitazione, ma della propria realtà metatemporale, metatemporale, direbbero oggi no, i colleghi. Sentite qua, siamo a, proprio all'inizio, alla seconda metà del versetto 2. Dice che lui fu appunto inceppato, eh, imbucato noi potremmo dire, in un posto che è chiamato, eh, dice, Asher Bachar Beniamin. Allora, Asher Beshar Beniamin, scusate, Beshar Beniamin, che Beshar nella porta, Beshar nella porta, la Shahar, Beniamin, ma Beniamin voi sapete che è anche Benonim, che potrebbe essere figlio della destra o nella porta di quelli che sono ancora indecisi, Benonim, perché gli ebrei nella loro spiritualità si dividono loro eh, in tre categorie, I, i Tzadikim o Hasidim, poi I Benonim, che sono la maggioranza, e poi i Rasheim, che sono una minoranza, cioè i, i giusti e, e, e i pi di chi? o anche Hasid, Hasidim, poi la stragrande maggioranza, eh, la stragrande maggioranza, che sono i benonim, cioè quelli che sì, ogni tanto fanno bene, ma tanto fanno male, quelli che Gesù è venuto a raccogliere, gli Ammeares potremmo dire, e poi ci sono i reshaim, i Rashaim che sono i malvagi, che quelli, è eh, un bel problema. Quindi qua potrebbe dire, potremmo leggerlo, che lui fu messo, cioè nella porta di, di, di quelli di mezzo quindi come se dovesse ancora convincere le persone ad aderire ad Hashem Baruch e quindi ubbidire e vivere col, la, la, la, la diaspora la Galut come se fosse un nuovo Israele perché poi comunque dopo 70 anni sarebbero ritornati e lì viene colpito perché viene considerato un, un collaborazionista dei poteri esterni, degli, degli stranieri invasori ma potrebbe essere anche la porta di, della mia destra, identificando lui stesso come l'uomo della destra di Dio. E infatti, la parola dopo dice A ah, Elion, che sì, è certo, è la stanza superiore, ma A ah, Elion, voi sapete che Elion è uno dei grandi nomi di Dio nella Bibbia, che ogni tanto il tetagramma fa sì che si possa identificare con se stesso. Ogni tanto dice Annie Hashem, El Elion, io sono il Dio, El Elion. però tante volte sembrerebbero come, sembrerebbe, sembrerebbe, come nel Salmo 91, eh, vabbè, quello del demone Ketel che avete visto nella playlist di Angelologia e Demonologia, sto parlando sempre di termini biblici, eh, Ketel, versetto 6, ecco, Elion potrebbe essere, perché no? Noi cristiani potremmo dire una delle tre persone divine, perché dice a Elion Asher Babait, che era nella casa, questo è l'ion che era nella casa di chi? Di Hashem, del tetagramma. E poi noi sappiamo perfettamente, e concludo, che la traduzione che avete voi va benissimo, ma io l'ho letta, l'ho letta, senza le vocali. Ho fatto una lettura che è assolutamente legittima, è uno dei 70 modi di poter leggere, ma anche interpretare, scrittura, allora vedete che la figura di Geremia è ancora più rafforzata, non solo ma quello che vi ho letto quello che vi ho letto è esattamente ciò che, ciò che accade dopo perché Geremia riesce in un momento in cui Dio deve fare pulizia delle impietà nel suo popolo tra il suo popolo soprattutto nella giudicare la città santa che non è poco, gli la distruzione del Tempio, addirittura. In un momento così catastrofico, che poi porterà a una nuova era, chiaramente, ecco, l'era della famosa alleanza nel cuore, dirà sempre Geremia, scriverò io la mia legge nel loro cuore, gli darò, gli darò quindi una legge e soprattutto un patto nuovo. Bene, le cose sono andate esattamente come ho letto. Il figlio della destra, colui che parla ai benonim, colui che è alla porta di Dio, alle porte di un certo Dio chiamato Elion, che dimora nella casa del tetragramma. Con uno spirito, anche quello Dio, nuovo, che Geremia annuncia per la salvezza di noi tutti. Vi ringrazio e come vi ho detto prima, se volete potete aiutarci iscrivendovi al canale, oppure... Se volete addirittura approfondire, potete tranquillamente usufruire dei servizi abbonati con la modica cifra di due caffè al mese. Ciao e come dico sempre, alla prossima. Ciao.